Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti cookie con gocce di cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono farina 00, burro, zucchero semolato, zucchero di canna, uova, gocce di cioccolata, nocciole tostate, lievito per dolci, bicarbonato e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo all'interno del boccale le nocciole tostate e le facciamo tritare in maniera grossolana per 3 secondi a velocità 5 andiamo a mettere da parte le nocciole Adesso, senza lavare il boccale, mettiamo all'interno il burro, l'uovo, lo zucchero semolato, lo zucchero di canna il lievito per dolci il bicarbonato la farina e il pizzico di sale. facciamo impastare per 3 minuti a velocità spiga l'impasto è pronto Adesso aggiungeremo le gocce di cioccolato e le nocciole tritate lasciandole una piccola dose di entrambi da parte. Iniziamo con le no gocce di cioccolato. Le nocciole. Facciamo impastare. Per altri 30 secondi, sempre a velocità sfiga. L'impasto è pronto, adesso prendiamo una teglia rivestita da carta da forno e andremo a formare i biscotti dove li andremo a posizionare. Iniziamo a formare i biscotti, prendiamo una parte dell'impasto, andiamo a formare una pallina delle dimensioni di una noce e andiamo ad adagiare sulla teglia. Distanziamoli circa 5 cm uno dall'altro e proseguiamo così per il resto dell'impasto. Adesso aggiungiamo qualche altra goccia di cioccolato in superficie e dei pezzetti di nocciole. E proseguiamo così per il resto dei biscotti. Adesso mettiamo in frigo a riposare per circa una mezz'oretta. La scorsa mezz'ora usciamoli dal frigo e andiamo a infornare a forno preriscaldato a 180 gradi per 18-20 minuti o comunque sino a quando non saranno dorati in superficie. I biscotti cochi sono cotti, appena sfornati la consistenza in superficie sarà morbida, una volta si saranno raffreddati raggiungeranno la giusta consistenza. Biscotti cookie con gocce di cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta.